Ci siamo, possiamo partire con uh, questo webinar quindi dei martedì dell'integrazione di Overland Amberg. Quest'oggi con noi c'è Acronis e uh, abbiamo Alberto di uh, Acronis. Oh, buongiorno. Appunto, buongiorno uh, Alberto, Partner Account Manager per Acronis in Italia. Partiamo velocemente con l'agenda per cui con quella che sarà l'agenda di quest'oggi. Presentazioni ovviamente aziendali di entrambi i brand, le soluzioni tecnologiche. E poi vedremo appunto l'integrazione con alcuni casi di utilizzo. Velocemente per chi non conoscesse Overland Hamburg, Overland Hamburg è la fusione di due società, Overland Storage, azienda americana e Tamber azienda tedesca, che si sono fuse nel 2015. E, dal 2016 ci proponiamo poi con il brand Overland Tamber, quindi come un'azienda unificata, e insieme entrambe le aziende eh, celebrano quest'anno, quindi nel 2020, 40 anni di attività, perché entrambe sono nate tra il 79 e il 1980. Quindi una, una, due aziende storiche del mondo IT. Eh, addirittura Thumber Data proviene dalla Tamber Radio Fabric del 1993, quindi un'azienda ancora più longeva, quindi eh, siamo aziende storiche del mondo IT eh, Overland tamberg è conosciuta nel mondo in oltre 90 paesi, grazie ovviamente ai nostri partner che portano eh, le soluzioni RDX e Neo appunto, ai loro clienti finali la missione è quella dell'azienda da sempre, da oltre 40 anni, di aiutare le aziende a proteggere il loro bene più prezioso, ovvero i dati. Quindi questo, e Lo facciamo con diverse, con diverse tecnologie con, in un ambiente che noi chiamiamo quello dell'hybrid cloud, quindi appunto del cloud ibrido. La presenza, come ho detto, è globale in oltre 90 nazioni. Eh, la sede principale è quella americana, quindi a, eh, in California, e, eh, mentre per l'Europa abbiamo la sede centrale di Dortmund io come eh, spesso dico nei miei, eh, nei, nelle mie presentazioni sono in home office e il mio ufficio è, su, è sulla 1 e sulla 4 quindi sulle direttrici italiane ovviamente post prima, prima del lockdown, adesso un po' meno ovviamente ma eh, ritorneremo sicuramente a viaggiare e a incontrare appunto, tutti i partner eh, come si faceva prima um, come ho detto prima, la sede principale è a Dormund. A Dormund c'è tutto l'headquarter europeo, quindi con il customer service, le riparazioni, il supporto tecnico, anche multilingua, gli uffici di vendita e marketing, e la parte di eh, magazzino, quindi per le spedizioni in tutta Europa. Quindi la gestione è molto molto semplice, anche e soprattutto per la parte di supporto, se ce ne sarà il caso, poi dopo ne parleremo se ne avremo il tempo. Um, la nostra fabbrica di produzione appunto, è in Cina. La direzione strategica dell'azienda si divide in tre grandi parti, quindi quella degli OEM, essendo produttori, quindi come volantamber produciamo le nostre, le nostre soluzioni hardware, le forniamo in OEM anche a brand molto più famosi di noi. Um, L'altro sono gli account strategici e poi appunto i uh, reseller che uh, sono coloro che ci permettono e grazie a cui riusciamo a raggiungere 90 nazioni nel mondo uh, in termini di... Presenta. le tecnologie di, su cui si basano eh, il portafoglio delle soluzioni Overland sono RDX e NeoSeries eh, prima però di addentrarmi nella, nella spiegazione appunto dei, eh, dei prodotti io passo ad, Albert ad Alberto appunto la, eh, il ruolo di relatore in modo che possa condividere anche lui le sue slide quindi parle ci parlerà velocemente di chi eh, è Acro Ok, eccoci qua. Confermatemi che vedete la slide. Ti confermiamo. All... Perfetto. Allora innanzitutto buongiorno. Eh, sono Alberto Monaco, sono partner account manager per quanto riguarda l'Italia in Acronis, quindi gestisco eh, il canale di vendita. Eh... Differentemente da Paolo io ho un ufficio, infatti vi sto parlando da qui, ma eh, dato il mio ruolo anche io molto spesso mi, mi trovo sulle stesse direttrici. Quindi diciamo prima del Covid eh, conducevamo una vita lavorativa eh, direi abbastanza simile. Sì. Eh, posso presentarvi l'azienda in giusto due slide molto velocemente eh, per chi ancora non, non conoscesse Acronis. Allora, noi siamo in realtà molto più giovani, nel senso che Acronis è stata fondata nel 2003, quindi ha 17 anni di vita, ha un headquarter tecnologico a Singapore, al quale poi è stato affiancato un headquarter fiscale basato a Schaffhausen in Svizzera. L'azienda nasce come un vendor di tecnologie di protezione del dato, quindi sostanzialmente di backup, ma nel corso degli anni sulla presenza del mercato grazie ad acquisizioni di altre aziende, grazie a uno sviluppo interno, oggi eh, si propone come vendor di Cyber Protection, quindi eh, l'integrazione di tecnologie riguardanti la protezione del dato con tecnologie riguardanti la sicurezza degli endpoint e delle infrastrutture. Giusto per darvi un'idea eh, del, diciamo, del trend di Acronis degli ultimi anni, eh, io sono entrato in Acronis ormai... Tre anni fa, qualcosa di più di tre anni fa, e quando sono entrati in Acronis eravamo poco più di 900, oggi siamo in 1500. Quindi un'azienda una sicuramente in forte sviluppo, abbiamo una presenza sul territorio abbastanza eh, diffusa e in particolare eh, circa, sono più di tre, eh, 30 gli uffici eh, fisici che abbiamo eh, diciamo a livello globale. In Italia abbiamo un ufficio a Milano, che è appunto dove vi sto parlando che conta otto eh, persone. Cosa propone oggi Acronis sul mercato? Eh, ve l'ho detto prima, Cyber Protection, quindi eh, l'integrazione di concetti di protezione del dato con eh, concetti riguardanti la sicurezza degli endpoint. Eh, vedete nella slide eh, il nostro acronimo, se voi cercate su qualsiasi motore di ricerca la parola SAPAS, troverete subito Acronis come primo risultato. Sostanzialmente questi sono i cinque pilastri secondo i quali il concetto di cyber protection va costruito appunto secondo Acronis. Quindi il, diciamo, il primo pilastro è la salvaguardia del dato, quindi diciamo, lo sviluppo di tecnologie che proteggono il dato, quindi backup, la possibilità di fare un ripristino, la possibilità di mettere in disaster recovery un'infrastruttura. Il suo accesso, quindi avere una console che mi permette di accedere eh, ai dati e mi permette anche di eh, sostanzialmente tracciare tutte quelle che sono le transazioni che vengono eh, fatte sui dati dai, dagli agenti di backup. La privacy, il controllo della privacy, eh, ormai da più di due anni siamo tutti soggetti alla nuova regolamentazione GDPR GDPR, ovviamente anche noi ci siamo adeguati a quelle che sono le, le indicazioni, eh, con particolare riferimento al, diciamo, al controllo della privacy, eh, tutte le nostre tecnologie prevedono una criptazione sia sul dato che eh, sulla, transa sulla transazione stessa. Eh, la verifica o meglio il controllo dell'autenticità dei dati che gestiamo e dei backup che facciamo, quindi utilizzando tecnologia blockchain siamo in grado eh, di garantire che un file archiviato sui nostri data center piuttosto che un backup eh, costruito dai nostri agenti di backup eh, rimanga autentico nel tempo. E in ultimo, appunto, la parte di sicurezza eh, che poi svilupperemo eh, più addentrandoci nel prodotto e quindi la sicurezza relativa agli endpoint che gestiscono poi i dati. Eh, quindi fondamentalmente la mission de dell'azienda è appunto quella di erogare... Eh, criteri di cyber protection secondo questi cinque pilastri fondamentali. Eh, con questo ho esaurito, diciamo, una prima veloce presentazione dell'azienda, ripasso la parola a Paolo. Eccoci qua, ok, grazie Alberto. Dovreste rivedere il mio schermo. Ok, quindi ci addentriamo ora nella... Presentazione di prodotto, quindi partirò io con le soluzioni RDX e un breve accenno alle NeoSiris per la parte LTO, dopodiché ripasserò il ruolo a Alberto che appunto ci parla delle soluzioni di Acronis. Per quanto riguarda RDX, eh, per chi non le conoscesse, eh, sono soluzioni che combinano i benefici del disco e del nastro del nastro perché abbiamo una soluzione robusta, eh, solida, di lunga durata, di basso costo, quindi eh, una, un involucro, diciamo così, dove all'interno abbiamo inserito poi un hard disk da due e mezzo. Quindi eh, RDX sta effettivamente per removable disk, quindi una soluzione rimovibile che all'interno ha un disco, un disco da due pollici e mezzo, protetto, eh, ingegnerizzato in modo da a Attutire le cadute ad essere protetto da scariche elettrostatiche, dalla polvere e via dicendo. Ma ovviamente il vantaggio è quello di utilizzare il disco, quindi di avere tutte quelle performance, prestazioni e capacità che ci può dare un disco rispetto magari ad un nastro. O a ah, soluzioni tape ormai eh, defunte come sono i DAT, gli SLR, gli IT, eh, le soluzioni della REV e via dicendo. RDX Quick Store, come ho detto. Combina i vantaggi di queste due tecnologie, è una soluzione semplice, integrabile, perché abbiamo la possibilità di fornire anche delle soluzioni da integrare all'interno dei server, eh, quindi con interfacce SATA 3 e eh, USB 3, eh. o le soluzioni esterne, molto più semplici, diciamo così, è plug and play, perché sfruttano la porta USB 3, in questo caso USB 3 Plus, quindi autoalimentati, quindi anche le soluzioni di sono autoalimentate dalla porta USB, quindi non abbiamo grosse problematiche di alimentatori esterni e, o quant'altro. E all'interno di queste soluzioni abbiamo diverse feature software che permettono di personalizzare il prodotto, quindi la possibilità di avere la criptografia hardware o di essere repository di crittografia, quindi in questo caso appunto anche Alberto ci ha parlato prima di crittografia di Acronis, possiamo poi andare a salvare i nostri dati già crittografati all'interno delle nostre soluzioni. Um, come detto prima, i media sono robusti, protetti da, dalle cadute eh, e hanno capacità che vanno dai 500 giga ai 5 tera, quindi seguono quella che è eh, l'evoluzione degli artisti da due pollici e mezzo e. Eh, Molti ci chiedono come mai non eh, installate all'interno degli SSD, eh, semplicemente per diverse ragioni, primo perché SSD non nasce come tecnologia per il backup, ma nel lungo periodo in assenza di alimentazione ovviamente tende, se è una memoria volatile, tende a perdere i... Eh, dati, quindi in assenza completa di alimentazione e eh, fino a poco tempo fa ovviamente i costi non erano eh, paragonabili e anche ovviamente crescendo sempre di più la quantità di dati da backupare ovviamente non si riusciva comunque a mantenere una, una, una certa quantità di dati a botto um, tra le funzionalità in più abbiamo Worm quindi Write Once, Read Many quindi dei supporti che possono essere scritti una sola volta in diverse modalità in diverse modalità pardon. e um, l'altra funzionalità è ransom block, quindi la possibilità di bloccare tutti i processi che non sono stati eh, precedentemente abilitati. quindi per prevenire eventuali attacchi ransomware da, da software, da processi che non sono quelli ufficiali Oltre alle soluzioni di Quick Store singole abbiamo la RDX Quick Station, quindi soluzioni in questo caso a REC, a 4 slot e 8 slot, quindi soluzioni um, per diciamo, ambienti uh, fisici e virtuali in questo caso proprio perché abbiamo delle soluzioni di rete, ci interfacciamo in ice casi con la possibilità di eh, modificare, di cambiare le, le, le varie funzionalità perché le Rdx Station sono molto più flessibili da questo punto di vista quindi possiamo avere dei singoli target ai casi, possiamo avere dei volumi logici, dei volumi logici con il fault tolerance, quindi una sorta di ride eh, 5 o 6 in base al numero di cartucci che inseriamo all'interno della QuickStation e poi abbiamo delle modalità un po' più, diciamo così, legacy ma che eh, permettono di eh, personalizzare l'utilizzo delle soluzioni, ad esempio, autoloader, la modalità autoloader, dove eh, abbiamo un drive attivo, sempre e eh, solo uno alla volta. Quindi, ad esempio, sulla PlayStation 4 abbiamo un drive attivo alla volta, per cui solo una cartuccia sarà montata, le altre tre saranno smontate e andremo a utilizzare questo swap attraverso appunto del, degli input di Edge che arriveranno al lato software. Però Uh, non vorrei addentrarmi troppo nello specifico per non mettere uh, troppa carne al fuoco e la kickstation 8 invece che ci permette di avere anche un'emulazione un di libreria quindi si presenta lato software come fosse una vera e propria libreria a Qui abbiamo il portafoglio delle soluzioni RDX completo e con anche gli accessori, quindi con un rack mount per le soluzioni USB 3 e appunto la valigetta per proteggere eh, ancora in maniera più, al, più, più alta, con eh, una protezione maggiore, le cartucce all'interno, quindi sia eh, cassetta ignifuga che eh, protetta dall'acqua. Tra le altre soluzioni, come ho detto prima, soluzioni RDX ne abbiamo parlato ora, Neo sono le soluzioni tape nastro, quindi eh, soluzioni così per male un po' più legacy no? un po' più datate eh, anche se eh, effettivamente negli ultimi anni è tornata questa tecnologia proprio per la sua affidabilità prima di tutto, non pensiamo a eh, soluzioni DAT, SDR, dicendo VXA che sono morte eh, ma in questo caso le soluzioni LTO, essendo anche l'unica ormai tecnologia a nastro eh, rimasta disponibile hanno migliorato le proprie performance innanzitutto per eh, un motivo estremamente importante, si è passati da particelle di metallo che componevano ovviamente il nastro a la barriera quindi un componente che eh, non ossi ossida e che quindi eh, rende il nastro una soluzione diciamo, perfetta per archiviare i dati nel, nel lungo periodo e quando abbiamo ovviamente tanti dati da archiviare eh, e da mantenere, protetti, ovviamente quel, il tape è ancora una delle soluzioni più economiche dal punto di vista eh, rapporto eh, capacità ovviamente eh, spesa. Siamo arrivati alla generazione 8 che ci permette appunto di archiviare 12 tera su un singolo tape, quindi comunque una capacità estremamente importante. Una delle novità, o meglio, se non è proprio una novità, nel senso che dalla tecnologia LTO 6 in poi è presente è il linear tape file system quindi la possibilità di utilizzare i drive singoli lto quindi sia quelli integrabili all'interno dei server ma anche quelli esterni sas o Fiber channel possiamo renderli sostanzialmente come eh, o meglio farli vedere dal sistema come fossero un disco un disco esterno come fossero un disco a tutti gli effetti pardon quindi anche un semplice drag and drop delle, eh, dei nostri file sul tape è possibile e poi abbiamo tutte le soluzioni di tape, di librerie, quindi di automazioni che ci permettono di andare a gestire in maniera eh, automatizzata un pool di cartucce, quindi partizionare la libreria, utilizzarla su più server o, e quindi avere una maggiore protezione e una maggiore automatizzazione diciamo, del, dell'archiviazione e del backup. Del dato. Il motivo... Per cui ovviamente parliamo sempre di RDX e di eh, tape, è l'air gap, ovvero quel creare quella sorta di vuoto d'aria tra i nostri dati, quindi tra le nostre copie ufficiali dei dati e una copia che deve essere portata in offsite e in offline. Ma prima di adentrarmi in questa parte qui, che poi include anche eh, alcune strategie di eh, backup come il GFS, Grandfather Father Son e eh, il 321... Uh, ripasso il ruolo di relatore ad Alberto che ci parla poi del prodotti Acronis, quindi di quelle che sono le funzionalità. Ti assegno il ruolo di relatore, Alberto. Ok, eccoci In questo. 4. Perfetto. Okay. Dovresti ora rivedere sì. uh, le mie slide. Perfetto. Appunto. Uh, hai appena accennato la regola del 3210 0 e uh, appunto la, lo scenario di integrazione nelle soluzioni eh, over and con Acronis è sicuramente eh, quello che riguarda la tecnologia del backup, eh, backup di, diciamo, la tecnologia eh, di backup è sicuramente eh, il prodotto più maturo in Acronis quindi è quello che diciamo, costituisce ancora oggi il nostro core business eh, ad oggi eh, backup 12.5 cyber backup 12.5 si mm. contraddistingue per tre particolarità una facilità d'uso ovvero la possibilità di poter rimettere in piedi una singola macchina o uh, un'intera infrastruttura partendo da un punto di ripristino eh, di un backup e quindi poi accendendo una macchina figlia di quel backup, quindi fondamentalmente la possibilità di rimettersi in piedi senza neanche dover fare il ripristino. Eh, una contraddi contraddistinto ovviamente da una caratteristica di efficienza, anche noi come Overland Hamberg. Ci siamo rivolti verso un'infrastruttura di cloud hybrid, quindi la possibilità di fare il deploy eh, della mia infrastruttura di backup a seconda di quelle che sono le esigenze di un cliente. Quindi con una console completamente basata in locale o se no, con una console che viene gestita direttamente dai nostri data center. Eh, backup sicuro, eh, l'ho detto prima, lo ripeterò poi nelle slide successive. Eh, ormai le funzionalità di cyber security integrate nel backup. Sono, sono molteplici. La prima, e sicuramente per il momento la più utilizzata è quella eh, di un layer anti-ransomware che ti permette di poter identificare quelli che sono i cosiddetti processi untrusted, che tentano di modificare le estensioni dei file, poterli bloccare direttamente dalla consorte che gestisce il backup e addirittura qualora eh, fossero stati criptati dei file. Eh, facendone una copia preventiva sulla cache della macchina, poter eseguire un ripristino dei file eventualmente eh, criptografati. Quindi eh, fondamentalmente perché mh, Acronis Backup è meglio? È meglio perché eh, ti protegge a livello eh, di ransomware, ma non solo. Ha delle feature, delle funzionalità legate alla cybersecurity. Ha la possibilità di avere un deployment che vada incontro alle eh, diverse caratteristiche dei clienti utilizzando appunto architettura di Caudit. Ha una protezione completa, lo vedremo dopo, a differenza di alcuni player, nostri competitor, l'agente di backup eh, con la stessa console protegge diversi ambienti, direi più del 90% degli ambienti normalmente utilizzati in produzione. Ha la possibilità di eh, fare instant recovery, ovvero il run eh, from VM di un backup, quindi accendere una macchina figlia di, di un backup. Ha la possibilità di certificare l'autenticità del backup utilizzando tecnologia blockchain e eh, fondamentalmente viene gestito da una console eh, user friendly quindi particolarmente semplice e TV. Ecco le piattaforme supportate dall'agente di backup sono più di 20 eh, tutta la parte di Microsoft e per Microsoft intendo sia sistemi operativi eh, quindi server e client e ci tengo a precisare sul server supportiamo dal 2003 in su sul client da in su, fino a poi arrivare alle applicazioni, quindi a rendere un backup consistente, un ripristino consistente degli applicativi di Microsoft, SQL piuttosto che Exchange, Active e Contatto. Arrivando poi ovviamente agli applicativi cloud-based, quindi Office 365 o il suo diretto competitor, quindi esulando da Microsoft G Suite. Tutta la parte di Linux importante sottolineare che nel mondo linux eh, il supporto è, eh, va di pari passo col kernel quindi è indipendente dalle, dalle diverse distribuzioni eh, appunto eh, delle versioni di linux arrivando poi ovviamente alla parte di virtualizzazione con eh, il supporto dei due più grossi player appunto microsoft con hyper v e VMware, ma poi eh, proteggendo anche questo è spesso un tratto distintivo virtualizzatori un pochettino più di nicchia come Oracle VM, Red Hat Virtualization eh, Linux, KVM, Citix arrivando fino a quei virtualizzatori utilizzati in ottica iperconvergenza come Nutanix o in ottica container eh, come Virtuoso. e infine poi eh, arrivando a proteggere eh, tutte quelle macchine, quelle applicazioni che agiscono su cloud come per esempio Amazon e C2 l'importante è appunto avere eh, un standard, un supporto S3 dicevo prima eh, funzionalità legate a cyber security eh, embedded nell'agente di backup qui vedete una veloce presentazione di quello che sarà eh, la versione 15 di cyber backup, oggi siamo a 12.5, a settembre lanceremo la 15 l'agente eh, di backup corredato da diverse funzionalità riguardanti cyber security, quindi la possibilità di fare distribuzione di patch vulnerability assessment sulla macchina piuttosto che avere un remote desktop control o addirittura avere eh, la scansione eh, secondo i parametri smart di un disco hardware e tentare o meglio arrivare a capire, a, pre a prevedere un'eventuale rottura della parte hardware. Quindi tutta una funzionalità legata a criteri di cyber security integrati con il concetto di eh, backup e quindi di salvaguardia del data. Eh, torniamo a una, una rapida occhiata su Insta Restore, una delle funzionalità che ho eh, elencato prima. In sostanzialmente, quattro eh, step è possibile far ri ripartire una macchina, sia essa fisica, virtuale, ossia un server cloud, partendo da un punto di ripristino di un qualsiasi backup. Quindi, io entrerò nella mia console, andrò a scegliermi eh, il, il repository dove è stato archiviato il backup. In questo caso, potrà anche essere un dispositivo esterno un, dis un dispositivo removibile, sceglierò appunto il punto di ripristino e con un semplice tasto run SDM eh, riaprirò con un ambiente virtuale uh -huh. la macchina partendo da quel backup. Eh, Notari, eh, appunto vi ho raccontato prima della possibilità di certificare l'integrità di un mio backup o l'integrità di un file archiviato sul Data Center Acronis. Eh, la tecnologia è una tecnologia proprietaria, è molto semplice viene creato un hash, una sorta di impronta digitale del backup o del file, questo hash viene archiviato su una catena blockchain quindi una catena i cui dati sono immodificabili e una, ogni qualvolta avrò bisogno di verificare l'autenticità di, di un backup o di un file che scarico dal data center Acronis avrò la possibilità di scaricare un pdf e confrontarlo con l'hash che avrò archiviato su blockchain se il match è compatibile, vuol dire che avrò diciamo, una testimonianza univoca del fatto che eh, il backup è rimasto integro dal momento in cui è stato fatto. Abbiamo parlato di una console particolarmente intuitiva, lo vedete sulla destra delle, delle slide, un template in HTML5 eh, all'interno della quale io posso creare dei dashboard per avere l'esatta fotografia di quello che sta succedendo con i miei agenti di Acronis e con le operazioni di backup. Posso eh, lanciare delle ricerche eh, attraverso un catalog, quindi posso andare a verificare, a cercarmi la mia singola macchina, piuttosto che posso andare a ricercarmi la mia singola destinazione di backup, e posso ovviamente costruirmi dei report e dei sistemi di alert che mi avvisino qualora ci sia un malfunzionamento o comunque mi avvisino in generale su quelle che sono le azioni. Eh, che vengono fatte eh, dall'agente di backup. Abbiamo detto eh, architettura di cloud ibrido, quindi questo mi permette appunto eh, un'estrema eh, scalabilità, eh, un'estrema variabilità di quello che può essere eh, l'esigenza infrastrutturale eh, del, del cliente. Sostanzialmente io ho la possibilità di allocare la console eh, in locale, e quindi eh, avere una console centralizzata eh, su, una, su una macchina locale, oppure posso avere la possibilità di eh, gestire eh, i miei backup, la mia infrastruttura, posizionando la console sul data center Acronis. L'estrema evoluzione eh, di questa possibilità è quello di avere proprio un servizio dedicato ai service provider, completamente cloud-based sul data center Acronis, dove sia la console che l'archiviazione può essere gestita con logica cloud questo però diciamo, è un prodotto eh, del quale oggi non, non, non approfondiremo a questo punto direi che ripasso la palla a Paolo per appunto i casi concreti di integrazione perfetto, grazie Alberto adesso riprendo eh, a condividere lo schermo eh, parliamo velocemente di Alcune strategie per quello che riguarda la parte di eh, backup eh, ho riportato qui la GFS, quindi la Grandfather eh, son quindi eh, nonno, padre e figlio, eh, per quello che riguarda una delle pratiche più utilizzate per quanto riguarda la protezione dei dati, quindi per quello che è il backup. Quindi la possibilità di avere dei eh, backup che siano eh, giornalieri, dei backup. Settimanali e dei backup mensili, quindi quello di andare a fare o quello che possiamo andare a fare creando una strategia del genere è eh, avere dei backup giornalieri full, dei backup settimanali full, dei backup mensili full, e poi andare a decidere quali sono le politiche di mantenimento di questi eh, backup. Perché ovviamente non possiamo mantenerli all'infinito, ma andremo magari a decidere che nelle, nella settimana, dopo la settimana, possiamo andare a cancellare. I backup giornalieri, eh, mentre quelli settimanali li possiamo andare a cancellare dopo due settimane, eh, accertato ovviamente che siano appunto funzionali e funzionanti. E eh, mentre per i mensili possiamo decidere di tenere non so, le sei mensilità standard, per cui in modo da eh, proteggerci in caso di eh, eventuali disastri. Tra le regole, però, che abbiamo già citato prima, ovviamente c'è quella del 321, eh, riportata alla ribalta da. Peter Krog, un famoso editore, eh, giornalista e fotografo, che appunto ci dice appunto perché per proteggere i nostri dati dobbiamo cercare di adempiere a, a questa regola che ci dice che dobbiamo avere tre copie dei nostri dati, quella primaria più ulteriori due copie, salvate su due dispositivi diversi, quindi su due tecnologie diverse e una di queste portata in offsite. Questo cosa ci dice? Che però nel, nel, negli ultimi anni in realtà non è stata una, una, una regola estremamente corretta, nel senso che in molti eh, per off-site intendevano solamente il cloud. Eh, in realtà si è visto che eh, i ransomware eh, innanzitutto, soprattutto negli ultimi tempi, avevano eh, criptato anche i dati in cloud, proprio perché tutti, tutta la parte diciamo, di eh, struttura era tra aperta. Quindi, in questo modo una volta che abbiamo preso il nostro uh, ransomware internamente eh, tutti i dati venivano criptati su tutti i vari dispositivi e così anche sul cloud per cui si è modificata questa, questa regola aggiungendo un ulteriore uno quello del offline, quindi dovremmo sì avere le nostre tre copie di dati quindi quella primaria più ulteriori due copie su due dispositivi diversi eh, una in offsite e una anche in offline eh, aggiungendo lo zero appunto che è quello di cui ci parlava prima Alberto appunto eh, della necessità di verificare appunto che eh, pardon, che i nostri dati siano effettivamente salvati in maniera corretta e che siano, eh, siamo sicuri appunto che siano all'interno del, del nostro backup quindi eh, questa è una, sicuramente una delle eh, regole a cui dobbiamo attenerci per salvare i nostri dati in maniera sicura. Ovvio che poi ci sono dei processi eh, che vanno rispettati e che noi come, noi come vendor eh, i distributori e poi i rivenditori devono inculcare all'utente finale per eh, effettuare tutti questi processi quindi dobbiamo in qualche modo essere Uh, certi che anche al cliente arrivi questa, questa, uh, questa informazione in maniera corretta e questa strategia sia adottata per proteggere i suoi dati quindi è la cosa più importante um, prima di addentrarmi poi nei casi di utilizzo eh, volevo con Alberto adesso gli ripasso ovviamente il, lo schermo ma eh, appunto aveva eh, realizzato alcune, una slide dove eh, abbiamo inseri, ha inserito le i prodotti supportati anche da uh, da acronis lato overlattamer quindi quelli che sono diciamo le soluzioni dovresti aver ricevuto la appunto il ruolo di relatore sì. sì ok, okay. Ehm, faccio ancora una una veloce premessa e dopo arriviamo sì. alla slide che cita ehm, l'appunto 12.5 è attualmente disponibile in due versioni solo la modalità advanced ha ah, quelle funzionalità che vi ho raccontato prima di InstaRestore restore e di notare quindi l'utilizzo della blockchain per la verifica della uh, correttezza dei miei backup. E ovviamente il supporto per i dispositivi uh, rimovibili. Quindi nel caso di Overland Thunder, RDX e la, la parte del, dei tape. Uh, la, scusate, non ho fatto l'espansione. Eccoci, ecco qua. Uh, Dicevo appunto. Come, eh, entrando nel concreto eh, sulla parte di integrazione, come viene visto un dispositivo estraibile? Eh, come un disco esterno, se il, appunto il, si tratta di un singolo device, o come un uh, disco interno, qualora si usi una configurazione in iSCASI o una virtual library. Eh, in particolare questa seconda conf configurazione necessita di quello che viene chiamato uno storage node, che sostanzialmente è una macchina esterna alla macchina sulla quale viene posizionata la console, che ci permette appunto di eseguire diverse operazioni di backup senza impattare sulla console stessa. Eh, L'utilizzo dello storage node ci, ci permette poi per esempio di fare una sorta di staging dei miei backup, quindi archiviare prima su un NAS e poi attraverso uno storage node fare una seconda copia secondo la regola descritta prima da Paolo, su un uh, dispositivo removibile. Venendo ai supporti Overland-Thunberg, ehm, qui vedete una lista di supporti, sono, è una lista prelevata dai manuali di utilizzo del, di Acronis uh, 12.5, quindi assolutamente disponibile online per chi lo richiedesse. Eh, la lista probabilmente è leggermente datata, si tratta di una slide del 2019, eh, so che ci sono delle versioni successive che ovviamente eh, mantengono, mantengono il supporto. Corretto, infatti, eh, se posso solo aggiungere una parola, Alberto, non è sulla sì. parte dell'ETO, dell quindi Tamberg. Uh, ma c'è da aggiungere solamente la parte RT8 che abbiamo già verificato noi quindi l'atto nostra matrice di compatibilità c'è già quindi c'è già la, la versione RT8 così come sulle librerie invece è già stato inserito quindi sui drive singoli anche llt 8 è eh, supportato appunto per l'utilizzo con, con Acronis così come gli Rdx anche se non sono citati ma li abbiamo citati già ovviamente abbondantemente prima sono anche quelli appunto certificati eh, verificati per l'utilizzo appunto con, con Acronis Ok, eh, successivamente qualora avesse esigenza di fare un test di compatibilità eh, abbiamo presente un tool appunto, di, che verifica la compatibilità eh, disponibile per i diversi sistemi operativi sul quale diciamo, l'LTO eh, o comunque l'archiviazione sul dispositivo removibile va ad agire eh, questo test vi permette di fare delle prove sia in scrittura che delle prove anche di cancellazione totale dei dati in modo che siate sicuri che la tecnologia possa essere completamente integrabile con l'agente di backup. Lungo diciamo, il corso della mia esperienza in Acronis ho potuto gestire diversi progetti che riguardassero il coinvolgimento di sistemi di archiviazione esterni con appunto, dispositivi removibili. Ho raccolto alcune delle domande... Diciamo, più frequenti che mi sono state fatte e che vedete qui nella slide ovviamente eh, siamo, eh, supportiamo la tecnologia RDX eh, appunto visto come un, come un disco eh, rimovibile ehm, è possibile anche eh, gestire la parte di espulsione delle cassette non diciamo, in modalità nativa ma con uno script in post, in post esecuzione ehm, è possibile gestire eh, diciamo, dispositivi multipli connessi sia o con un'emulazione di tape library o in ice eh, in ice-casi eh, diciamo, verrà visto come un volume unico mentre la, verrà riconosciuta l'emulazione nel caso appunto delle, delle librerie. E in ultima ehm, è possibile gestire la rotazione delle cartucce, su questo argomento c'è proprio una guida sulla nostra knowledge base che vi accompagna passo passo su quelle che sono le, le fasi da da compiere per appunto gestire la, la rotazione delle cartucce. A questo punto direi che ripasso uh, la palla sì. a Paolo per i casi più, più concreti diciamo. Esatto, aggiungo solo una, una cosa relativamente appunto alla, alla knowledge base perché l'avevo letto anch'io, ho fatto molto bene quindi si, si, si capisce come andare a gestire effettivamente il backup aggiungo anche una cosa sul, sullo script di post backup effettivamente in molti lo stanno, lo stanno utilizzando come per fare l'espulsione dell'RDX al termine del, del backup di Acronis quindi del job, del job di backup allora, vediamo se riesco a riprendere il, allo schermo, sì, ok, adesso dovrebbe esserci la slide precedente, esatto, qui abbiamo messo alcuni eh, casi di utilizzo eh, che sono anche menzionati in due pdf che abbiamo realizzato eh, e che abbiamo aggiornato anche di recente alla luce anche della, delle ultime evoluzioni di Acronis sul eh, sui, lo, sui software, diciamo quindi, da Acronis Backup a Acronis Cyber eh, Backup. Eh, qui abbiamo un caso di utilizzo con una Quickstation, quindi una Quick Station, Quick Station che è stata configurata come volume logico. Quindi viene vista da Acronis come un singolo volume, quindi come un volume, ad esempio X. Ehm, e tutte le cartucce che io andrò a inserire all'interno della, della, della, della mia Quickstation 4 saranno parte del volume logico quindi che io ne abbia due, ne abbia tre, ne abbia quattro poi non farò nient'altro che far riconoscere alla mia Quickstation che quel set di cartucce fa parte di quel volume logico specifico e eh, sostanzialmente mi verrà vista da Acronis come un grande RDX quindi farà la somma delle cartucce che ha all'interno quindi come vedete Andrà a, occupa, a occupare lo spazio all'interno delle cartucce in maniera ovviamente sequenziale, come fosse diciamo, una libreria nastro, ma in realtà non lo è, perché lo sappiamo benissimo, all'interno ci sono degli hard disk a tutti gli effetti. Dopodiché, una cosa che possiamo fare, ovviamente è fare l'espulsione delle cartucce. Quindi, eh, per avere quella protezione, ovviamente, in più, e non farò altro che successivamente andare a inserire le. Nuove cartucce eh, RDX all'interno della QuickStation senza badare diciamo, alla loro, uh, al loro posizionamento perché eh, la, sarà la, la, la QuickStation che si realizzerà, realizzerà ricomporrà diciamo, il suo pool, il suo set di cartucce e quindi andrà a eseguire un nuovo backup e ricomincerà, ovviamente, quella che è la rotazione che. Nella grande, eh, nella grande maggioranza dei casi viene fatta su giorni alterni e con una copia settimanale, quindi quella settimana che viene poi portata fuori eh, dall'azienda per avere una protezione anche offsite dei dati. Tra gli altri casi di utilizzo che abbiamo inserito dentro appunto c'è eh, con gli Rdx Quick Store, come ho detto già anticipato anche da Alberto, eh, no? la possibilità di creare dei giochi di backup e espellere la cartuccia a, al termine di questo ehm, abbiamo una rotazione che eh, in, a, a seconda dei casi può essere fatta su sui 5 giorni, sui 7 giorni dipende ovviamente da quelle che sono le necessità dei clienti e dal, dai volumi ovviamente eh, nel, diciamo che due volte su tre il backup viene fatto con 5 cartucce, quindi sui 5 giorni della settimana, una volta su 3 magari sul, viene fatta con eh, l'alternanza diciamo di 3 cartucce. Quello è il consiglio eh, che possiamo dare, eh, di avere almeno 3 cartucce che da ruotare, quindi quella che eh, ho, su cui ho eseguito il backup, quella che ho preso e che stavo per inserire all'interno del driver di X come backup e quella che ho in offsite che poi mi rientrerà in ufficio nel momento in cui io porterò fuori quella su cui è stato eseguito il backup. quindi avrò questa sostanzialmente rotazione dei media l'altro caso di utilizzo è quello con uh, l'utilizzo di un NAS ehm, in questo caso le possibili soluzioni sono due o colleghiamo RDX direttamente al NAS e quindi sarà poi il NAS ad occuparsi di una copia del backup di Acronis verso l'RDX ma quello che più ci interessa è collegarlo magari al server fisico diciamo dove risiede il backup il software di backup dove risiede Acronis in cui andremo a fare il backup primario sul nostro NAS e la replica del backup quello di cui ci ho parlato prima appunto Alberto su un dispositivo RDX che poi andrò a utilizzare come rotazione o che andrò a portare in offside. Quindi, questi sono i diciamo, casi di utilizzo che abbiamo identificato come più diciamo, comuni da questo punto di vista. Um... Esatto, quindi queste sono un po' le. Uh i casi che abbiamo identificato e come eh, importanti diciamo, da segnalare come utilizzo delle soluzioni acronis in combinazione con eh, quelle appunto, di overland -over non so se vuoi aggiungere qualcosa tu in più Alberto da questo punto di vista nel frattempo ho condiviso i nostri riferimenti quindi eh, sia i miei che i tuoi quindi sono disponibili per eh, i partner e clienti che ci stanno seguendo eh, non so se vuoi aggiungere qualcosa in più eh, molto velocemente eh, la precisazione è che appunto eh, un sicuro agente di Acronis gestisce entrambe le tecnologie eh, proposte da Overland Thunder quindi non ci sarà bisogno di avere un agente che supporta RDX piuttosto che un agente che supporta IT l'agente è sempre quello e appunto il, il supporto è, è completo solo questa sì. precisazione Fatto benissimo, fatto benissimo, anzi non abbiamo parlato poi di ehm, integrazione fisica con le i tape, ma, eh, con, con le librerie, ma eh, appunto con la versione advanced, eh, correggimi, ok, corretto. perfetto, andiamo a supportare anche quelle, quindi eh, nel caso vogliamo vogliessimo implementare una, una strategia grandfather, father son su dei tape, eh, che è solitamente quella consigliata per utilizzare ovviamente eh, una, una libreria in automazione perché ci permette di andare a movimentare ovviamente i tape eh, in maniera automatizzata, quindi andando a crearci sia dei media pool ma anche appunto delle, delle strategie specifiche, eh, lo possiamo fare appunto anche attraverso Cronis attraverso la versione di Cyber Backup Advanced. Bene, um, abbiamo aperto alle eh, domande, per cui se ci sono domande eh, potete sfruttare, questo non l'avevamo detto prima, potete, si può sfruttare il pannello delle domande all'interno del, eh, del pannellino di GoToWebinar. Vediamo se... Quindi vediamo, ok, nel frattempo attendiamo, vediamo se qualcuno ha, ha necessità di qualche chiarimento o se qualcosa non era chiaro sia lato eh, utilizzo, ovviamente sia over timer che acronis, noi siamo ovviamente a disposizione, se poi magari è qualcosa di troppo tecnico nella domanda eh, ci avvaleremo entrambi. <ride> Dei nostri tecnici. Eh, supporto, esatto, chiederemo il eh, supporto ai nostri tecnici. Ok, eh... ok ci chiedono, oh... Un collega appunto. Fa una domanda. Le funzionalità RDX sono ugualmente riconosciute dagli agenti acronis per Linux. Eh, si Questa... sì. Ok, bene. questa è sì, sì. Questo lo è verificabile comunque nel, nel tool eh, di compatibilità che prevede anche i sistemi operativi di Linux. Ok, quindi eh, sostanzialmente eh, ok, questa era la domanda prettamente tua, quindi, quindi a, siamo 1 a 0 per te in questo caso. <ride> Vediamo se poi ovviamente, ci sono. Vai, ovviamente come. Come dicevo prima, eh, le versioni Linux, diciamo, tutto quello che riguarda il mondo del supporto Linux, partiamo sempre da, dal kernel, non tanto dalla distribuzione. Ok, okay. chiaro. Eh, aggiungo io, visto che eh, parliamo di sistemi operativi eh, diversi, ovviamente tutte le soluzioni RDX sono supportate sia sui sistemi eh, Windows, server e client, eh, server e desktop, eh, sia sulle versioni Linux come hai anticipato tu per Acronis, lo stesso vale anche per le tecnologie RDX, eh, per quanto riguarda invece eh, il mondo Mac, anche lì le soluzioni RDX possono essere utilizzate anche, con, eh, anche nel mondo appunto, Apple. Um, Solo una precisazione, lato mondo Linux, RDX non viene visto come un dispositivo rimovibile, quindi abbiamo la necessità spesso di collegarlo ai sistemi e fare una modifica del suo comportamento da disco rimovibile a disco fisso. Questo è possibile farlo attraverso RDX Manager, quindi software di utility eh, scaricabile ovviamente attraverso eh, i nostri portali, e in questo modo andiamo a modificare appunto, eh, la gestione delle Rdx da, da rimovibile a disco fisso. In questo modo appunto, viene visto dai sistemi appunto come un'unità esterna, mantenendo ovviamente la possibilità di espellere la cartuccia, non automaticamente ma attraverso il pulsante di espulsione, quindi saremo noi ad andare a ehm, utilizzare, appunto, a premere il pulsante di espulsione per espellere la cartuccia. Chiedo poi se è possibile utilizzare RDX USB su macchine virtuali Hyper V. Ok, questa allora è domanda mia. Quindi siamo uno a uno. E... <ride> è possibile utilizzare assolutamente i driver RDX USB su uh, macchine Hyper V. Dobbiamo dare uh, in uh, pass through solitamente la porta USB. Uh, quindi andare a gestire. Uh in questo modo il, appunto la, la porta, le porte USB dedicate al, all'RDX in questo modo appunto è possibile gestire attraverso Hyper-V e anche attraverso WebMware ok, perfetto, sono contento che eh, il collega mi ha risposto ok, grazie, perfetto, benissimo attendiamo vediamo se ancora c'è qualche domanda Se riusciamo a soddisfare tutti eh, ok mi ci scrivono eh, se puoi rispiegare velocemente alberto la parte di storage node Sì, allora ehm, lo spiegherò brevemente poi eventualmente se c'è bisogno di qualche dettaglio più tecnico magari mi riservo di, di far rispondere a... E poi dopo ti, ti i, giro i riferimenti. Okay. Sì, sì. Allora, fondamentalmente il storage node è la possibilità di esternalizzare su una macchina terza, quindi una macchina sulla quale non risiede la console di gestione di backup, alcune operazioni di backup, che possono essere la deduplica, per esempio, quindi la possibilità di diminuire lo spazio occupato dai job eh, di backup utilizzando la deduplica a blocchi, piuttosto che lo staging, l'abbiamo visto prima, Ehm, la possibilità appunto di ehm, archiviare il backup prima su un repository e poi farlo una copia direttamente su un altro si configura una macchina che, alla quale vengono demandate appunto proprio le, le operazioni di backup eh, esiste un articolo sul manuale di, sia del, diciamo, dell'esatto dimensionamento di quella che è la macchina eh, che avrà la, il ruolo di storage node eh, sia di quelle che sono le le, le possibilità di configurazione eh, eventualmente poi magari eh, manderò questo questo link a, a, alla persona che sta facendo eh, la domanda fondamentalmente comunque si tratta di poter esternalizzare alcuni processi di backup che potrebbero impattare sulla macchina che ospita la console Ok, chiaro, chiaro. Eh, anzi, poi secondo me possiamo nella mail che manderemo poi a tutti i partecipanti come recap possiamo includere ovviamente la tua presentazione, la mia presentazione in PDF e aggiungere magari appunto link eh, eventuali appunto alla così come abbiamo detto prima alla kp 53782 se mi ricordo male, eh, anche questa appunto sulle specifiche dello, dello storage. Ok, grazie Alberto. 2-1 per te vediamo se per caso ci sono altre domande altrimenti eh, attendiamo ancora un attimo eh, altrimenti poi possiamo concludere visto che comunque siamo alle 11.52 quindi sì abbiamo sforato di alcuni minuti quello che era diciamo, l'orario prestabilito ma quando poi ci sono domande fa sempre comunque piacere specificare e eh, andare un po' più nel dettaglio Ok, direi che non c'è altro eh, al momento, vediamo che ci sia tutto, ok direi che possiamo chiudere la sessione, eh, Alberto ti ringrazio veramente per la partecipazione, eh, ringrazio ovviamente anche a Cronis, visto che è stata partecipe di questo webinar, grazie a te e grazie ovviamente di, essere, di averci invitato è stato un piacere uh, con questo ultimo martedì dell'integrazione di Overhunt Amber si chiude questi primi sei incontri sei, sei eventi uh, online per cui uh, ringrazio tutti i partecipanti che sono rimasti fino ad fino ora collegati e uh, appunto vi do appuntamento a questo punto a settembre con alcune novità, abbiamo già in mente appunto di integrare ovviamente questi, eh, questi primi sei webinar con ulteriori integrazioni, con altri ovviamente partner, eh, ma utilizzare poi, o eh, meglio utilizzare, invitare anche dei partner, dei reseller appunto che abbiano eh, magari successivamente ai webinar eh, testato le soluzioni e quindi abbiano eh, installato con successo appunto le integrazioni che abbiamo proposto. Eh, ringrazio nuovamente tutti e eh, vi auguro appunto una buona giornata. 好…